Grazie Presidente. Io colgo l'occasione per eh, ringraziare la collega Paciocco per l'enorme lavoro eh, che ha fatto, non solo con la delibera eh, di cui parleremo successivamente, cioè quella per l'istituzione della delibera cittadina, eh, per eh, la consulta della disabilità e eh, per le linee guida per, per eh, quelle municipali, ma anche per questa delibera perché è fondamentale. Questa delibera eh, va a incardinare. E le consulte stabilmente dentro al tessuto dell'amministrazione e dell'attività politica dell'amministrazione. Ora eh, io volevo brevemente rispondere al consigliere Figliomeni perché noi eh, in Sala Rosi non abbiamo mai fatto una commissione su questo, non mi ricordo che sia stata una commissione, immagino sia stato uno dei tantissimi incontri. Eh, che la consigliera Paciocco ha fatto con le forze politiche e con le consulte per la stessura di, di queste due delibere. Eh, però in ogni caso eh, sono contenta che anche lui abbia fatto queste richieste, ma ogni singola parola messa in queste due delibere è frutto unicamente della nostra visione politica sulla città, di quello che noi vogliamo che sia, non solo adesso, ma anche nel futuro. E qui ritorno al discorso iniziale. Questo, questa delibera è molto importante perché eh, sancisce e cioè mette nero su bianco quello che noi abbiamo cercato in questi quattro anni ormai di consigliatura di rendere attuale. E poi ci siamo domandati, e cioè rendere partecipe, partecipe sempre la consulta, eh, sia quella cittadina che quelle municipali, delle, eh, delle attività eh, consigliari, delle delibere, sempre per dar seguito al motto niente su di noi senza di noi e anche per avere il loro punto di vista per renderli partecipe perché è giusto perché è la loro vita è la loro vita e quindi noi abbiamo sempre operato con le modalità che poi andiamo a sancire e a rendere definitive con queste due delibere in particolar modo con questa che non è che non che non lascia al libero arbitrio del Presidente della Commissione il chiamare la consulta, il chiedere la consulta e rendere partecipe la consulta di quello che sta accadendo negli ambiti eh, che poi la riguardano nella vita di tutti i giorni, ma eh, noi lo abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto con voglia, con desiderio, con desiderio di partecipazione e di inclusione e soprattutto di ascolto delle loro esigenze. Però vogliamo mettere un punto fermo, vogliamo che questo eh, nostro modo di agire, modo di vivere la politica, venga poi anche eh, effettuato in seguito, quando probabilmente eh, ci saranno altre forze politiche, quando potremmo non esserci noi, ma forse ci saranno altre... E, altre persone al nostro posto, noi vogliamo che comunque la consulta e le consulte vengano, con, vengano eh, rese, partecipi, eh, appunto consultate e possano dire la loro su tutti gli atti che sono inerenti alla, ehm, alla loro vita, alle loro particolarità. Quindi io ringrazio di nuovo la collega e, eh, perché è veramente un enorme passo avanti un enorme passo avanti di inclusione e di partecipazione. Ho terminato Presidente.